Diodato da Sanremo, partecipi nelle nuove proposte. Allora, Sanremo ci sono passati tutti, dimmi un po' se c'è attenzione questa esperienza come la vivi, come la stai vivendo. Ma la sto vivendo bene, mi sto vivendo un sacco, c'è una, cioè una bellissima atmosfera. Ovviamente è particolare perché non ho mai partecipato a un evento televisivo così importante scoprendo un sacco di cose, fatto tante interviste, è un po' faticoso ma per me, perché all'inizio ci lamentiamo perché insomma, è difficile arrivare a eh, farsi considerare poi non lo puoi raccontare perché non si vedono sono felice e spero di sì, sì, mantenere un po' questa, questa armonia che c'è fino a... ok senti Babilonia è il pezzo che presenti raccontaci un po' tutte le, tutte le, cosa le rappresenta le, e che, le, che cosa significa è un pezzo che ho scritto in, una, in un periodo particolare della nel, mia vita e ecco, quando fare delle scelte importanti e, Difficili, è un, è un brano molto intimo che rappresenta molto e, e da una parte sono molto contento sia stato scelto come all'Axo eh, per il festival, dall'altra mi imbarazzo un po' perché sono abbastanza eh, a lungo, eh, però è un brano che per mi rappresenta musicalmente anche tanto poi è stato favorito. Da degli arrangiamenti sì, meravigliosi, no. cioè, gli arrangiamenti sì, d'arco-strattivo sì. d'Erasmo, ai piatti di sì. Cicciolo insomma, veramente... pesante! Sì, la fortuna di avere eh, l'appoggio anche dei due grandi artisti della musica. Italiana. Senti, tutti dicono che non conta vincere perché tanto poi storicamente non sono poi quelli che hanno vinto no? quindi te cosa ti aspetti che ti porti da questo Sanremo? Guarda, io spero semplicemente che arrivi in un brano a chi sta ascoltando che possa incuriosire delle persone per andare a cercare poi anche le altre cose e capire chi sono le persone esatto. perché per questo sono felice che sia questo già perché mi rappresenta senti tra le altre tue cose nel disco c'è una bellissima cover di, di, di André tra l'altro inserita nella in una, colonna sonora del film che rapporto hai col cinema e perché De André? Io sono laureato in cinema al dance, e quindi è una grandissima passione, adesso sono semplicemente uno spettatore. Eh, però vado al cinema quasi almeno un paio di volte a, a settimana e ricordo tantissimi film, eh, è rimasta comunque la grande passione e questa ovviamente sarà la possibilità per far interagire due grandi, eh, questi due grandi amori, il cinema e la, e la musica e ringrazio eh, a vita per i sonchetti perché è un brano di André? Perché è un brano che amavo particolarmente che ho semplicemente provato a suonare così, chitarra e voce nella mia, nella mia camera. E, e da lì ho sentito che quelle parole erano... sentivo quelle parole molto mie. E, e oltretutto, avendo anche un regista vocale molto diverso da André, Ero mezzo, abbastanza distante per poter fare una, una cover. Poi abbiamo provato ad arrangiarlo con la band, abbiamo provato a fare un arrangiamento molto rock che si è allontanato molto dall'originale. Questo era, era un, un risultato importante secondo me. Era, ed è semplicemente un tributo, un grande perché ho pensato di non poter di sentire molto mie quelle parole, ma oltretutto di non poterle dire meglio, di non poter esprimere meglio. Senti, chi lo vince Sanremo? Ah, una... Tra i giovani non te lo chiedo, perché... Una bella domanda. Così, assenza, io non ho sentito tutti i pezzi, mi piacerebbe tanto vincesse qualcuno tra Sinitalia o... o Perturbazione. Credo sia molto favorita a Noemi, e nel senso che c'è questa, questa sensazione. L'ho sentito ieri mentre facevo l'intervista sentivo il pezzo di lontananza, così mentre aspettavo per l'intervista. Sentivo questo pezzo all'Ariston e non mi è dispiaciuto quello, quello che ho sentito. E sono molto belli i pezzi anche di Cristiano De Andrea, sarebbe meraviglioso la chiusura di un cerchio sì, no? la chiusura proprio di un cerchio però comunque non ti saprei dire altro insomma, ho ascoltato poco però credo ci siano dei brani molto interessanti Va bene, dai, io ti ringrazio in bocca al lupo per voi, tutto Fai un saluto per, anche per Full come? Va. per Full, un free press piorentino ciao, sono Diodato, un saluto a Full grazie mille